Ciao a tutti, io sono Jake, oggi vi voglio parlare di un canale, come posso dire? Ah sì, meraviglioso, meraviglia, meraviglioso, l'hai capita? Esistono vari generi di video che si possono fare su YouTube? Blog, gameplay, gameplay... Ma che già so finiti? Ma un canale si distingue da queste numerose tipologie! Un canale nato quando in pochi pagano video! Un canale nato per cazzeggiare! Oh, ce ne vorrebbero di più così! Ma ormai sono tutti seri! Tutti che prendono troppo sul serio il tuo canale! Gli dici di fare una cavolata e tutti... NOOO! Che sei matto? Ovviamente tutto ciò succede solo se non possono ricavarne niente. In caso volontario sarebbero disposti anche a vendere la propria madre. Sono ancora in stato di shock. Ma torniamo a noi. In questo oceano di serietà. C'è lei, Lilli Meraviglia. Questo canale porta una pennellata di rosa che porta con sé allegria e vita. I suoi video non hanno senso desistere. Ma proprio per questo sono meravigliosi. Non so se riuscirò a capire nel senso. Probabilmente no. Devo dire la verità, all'inizio non mi piaceva il suo canale. Ma senza che me ne accorgessi avevo già visto una quantità sproporzionata dei suoi video. Sono una droga. Riesce a risultare in un vortice di risate. Il segreto del suo successo? Ma allora siete rincoglioniti. Come ho detto fino adesso qual è? È il divertimento! La gente ha bisogno di ridere E lei sta lì a braccia aperte ad aspettarvi Quindi per quanto mi riguarda Questo canale è promosso Mi pare pure ovvio E come segno della mia approvazione avrà il mio timbro e voi, cosa ne pensate del suo canale? Conoscete altri canali anche molto piccoli e immediativi del mio timbro? Vi ricordo che se volete partecipare al mio meraviglioso contest vi basterà seguire tutti i punti detti in questo video. In palio c'è la nomination per ricevere il mio meraviglioso timbro. Mi raccomando, partecipate in tanti, eh! Spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!